in cui mostro la logica che c'è dietro le diete e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti e le informazioni. Oggi parliamo della soia, un legume ricchissimo di nutrienti utilizzato moltissimo in Oriente e in Occidente conosciuto soprattutto per far da base a prodotti vegetariani come hamburger o tofu. Ed è un peccato che ci sia una scarsa considerazione perché è un prodotto molto valido e può risultare importante nel mantenimento della buona salute. Recentemente è uscito uno studio molto ampio riguardante proprio gli effetti della soia sulla salute, ma prima di parlarne diffusamente vediamo quali sono effettivamente le caratteristiche di questo legume. La prima cosa che salta all'occhio guardando le tabelle degli alimenti aggiornate al 2019 del Crea, di cui vi metto il link in descrizione ovviamente, è il grafico a torta che ne descrive il contenuto dei nutrienti. Possiamo vedere che pur essendo un legume, la parte dei carboidrati è minoritaria, eh, rappresenta appena il 20% delle calorie complessive, il 26% se consideriamo anche le fibre. Il grosso dei nutrienti della soia sono i grassi e le proteine ed è questa la caratteristica a renderla speciale. I grassi della soia sono per lo più di tipo polinsaturo, ovvero sono i tipici grassi vegetali eh, che la rendono adatta anche per esempio per essere utilizzata come base per oli da cucina la composizione di questi grassi è buona ha una componente non trascurabile di acido oleico ovvero il grasso principale dell'olio d'oliva eh, questa grande quantità di grassi alza il potere calorico della soia ma la rende molto versatile nelle preparazioni quello per cui la soia è famosa però eh, è la quantità e la qualità delle proteine che contiene non solo contiene più proteine di tutti gli altri legumi ma queste sono anche complete. In molti video ho già detto che le proteine vegetali non riescono ad apportare la giusta quantità di amminoacidi se prese da una singola fonte. I legumi sono generalmente carenti in metionina, i cereali sono generalmente carenti in lesina. La soia invece è un legume atipico. Le sue proteine contengono la giusta quantità di amminoacidi necessarie per il nutrimento umano. Secondo l'FDA americana la soia Uh, è un alimento capace di sostituire i prodotti animali senza richiedere ulteriori aggiustamenti ed effettivamente i prodotti di soia sono usati proprio come fonte proteica in sostituzione di carne e pesce aggiungo che come abbiamo visto nello scorso video tali prodotti risultano essere anche più salutari degli analoghi derivati dagli animali anche se ancora perfettibili infine in questo legume troviamo una buona quantità di calcio potassio e ferro nonché di alcune vitamine del gruppo b Inoltre apporta molte fibre che aiutano a regolarizzare l'intestino e a mantenere la salute eh, della flora intestinale ed è ricca di isoflavoni, composti antiossidanti molto efficaci. Ed eccoci dunque arrivati allo studio che abbiamo citato prima. Si tratta di una revisione enorme. Normalmente una revisione è lo stato dell'arte di un dato argomento. Gli autori prendono tutti gli articoli pubblicati a riguardo e ne fanno un riassunto che può essere più o meno rigoroso ma... Comunque di grande utilità per capire quali siano le conoscenze attuali questa revisione è qualcosa di ancora più grande i ricercatori non si basano su articoli specifici ma su studi analoghi in pratica è una revisione di revisioni il risultato di questo vasto studio è importante nelle popolazioni che consumano abitualmente soia la mortalità per tumori e malattie cardiovascolari è minore in particolare il tumore gastrico, il cancro al colon retto e il tumore polmonare hanno avuto un calo drastico rispettivamente del 51, del 41 e del 21%. Ma non finisce qui, perché i risultati positivi sono anche per malattie come ictus, diabete, ipertensione e alcuni tumori femminili. Come ho già detto nel video dedicato al tumore al seno, la soia è un fattore protettivo contro la malattia, nonostante quello che si dice spesso. La conclusione dei ricercatori è che la soia è indubbiamente un fattore protettivo per molte patologie, ma che comunque gli studi devono essere migliorati per evitare influenze e fattori confondenti come il consumo di alcolici o l'esclusiva indagine in paesi orientali. In conclusione, il mio pensiero è che la soia è un grande alleato nel mantenimento della salute personale. È bene quindi imparare a conoscerla e a consumarla anche qui da noi, perché può diventare Un'arma importante nella lotta all'obesità e ai pericoli a esse correlati. Bene, questo è tutto. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, sono curioso di sapere la vostra opinione. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti!